Scusa, ma adesso con prossimo diciamo prossima rotto me ne vado. No, ma no, veramente. Anche io, cioè, veramente non Se Leo. che mi sto c'entra Leo? anche Leo adesso rutta. Perché tu continui a rottare? Ma non... no, adesso, tempo, adesso rutta per colpa mia. Eh, dice come papà, io non rotto mai, quindi sicuramente per colpa tua. Orgoglio di papà. no. <ride> <ride> Orgoglio di papà All'ottavo? All'inizio dell'ottavo Eh vabbè sei alla fine del sesto. Vabbè hai sbagliato Il sesto dovrei partorire a maggio Se no sarebbe Vabbè Perché adesso al sesto Lei giudice, Più o meno era quello amore. No vabbè Ma è, sei arrabbiata per questo? Ma non ti ricordi Amore ma io, io ci sono per le cose importanti Sarà mica... Sarà mica importante. Poi sapevo... E sai cos'è? No, sincero. Mm. Adesso devo, devo capire come uscirne. Uh, e <ride> che mi ero concentrato su capire come funzionassero le settimane, giuro. Vabbè, non ti ricordavi neanche queste? No, no, ho no. Le hai scritte anche sulle stories sul mio post oggi, te le hai anche lette oggi. Ma amore, ma chi è che li guarda i tuoi? Perché cioè secondo te io mi metto a guardare i tuoi post? Milioni di persone li guardano. Milioni di persone, ma io no, cioè io ormai metto like e basta hai anche commentato? Ho messo. Oh, l'ho commentato? Sì. Ah, <ride> mi piaceva la foto. Poi ti no? vorrei far notare che io ti commento sempre i post tu no. Cioè, e poi ragazzi, quando. Ma amore, ma ti ho di fiato! Non mi hai stirato la camicia. Io non stiro niente. La mia assistente ci ha portato una torta salata buonissima, quindi mangerò quella. Infatti mi sembrava altamente improbabile che tu cucinassi qualcosa, amore. Come si fa a termine diretta? Dov'è raga? Non c'è, amore, non c'è, è impossibile. Aspetta. E prossimo colore di capelli di Fede? No, basta, mi sono rotto le balle, non ne posso più. No, adesso io gli sto dicendo che deve tagliarseli corti corti. Ma allora, adesso scure. è il tuo e non è che decidi come io mi taglio i capelli? Gli stavo dando questo suggerimento. Ah, okay. ho me detto sarebbe... che deve. No, ho detto che deve. Hai, hai detto così, abbiamo una registrazione. Secondo me deve, dovrebbe... Ah, oh! Dovrebbe tagliarsi i capelli corti corti, tipo proprio quasi rasati, del suo colore naturale, tagliare questo, guardate che colore... Questa è cagata di piccioni No, no sembri veramente un backstage boy, sai qui, non lo so, i cantanti anni 90 che, si facevano, che erano castani, però si facevano un po' biondi ed era sempre questo colore. Senza che poi litighiamo anche da questa storia, è che Fede passa molto tempo per i cavoli suoi, io anche, però io ho più bisogno poi di fare attività insieme, di fare cose insieme. Quando si poteva uscire, di uscire insieme, andare a cena, fare queste cose qua. Adesso che siamo in casa, di guardare un film insieme o guardare una serie insieme o fare qualcosa insieme. E a lui questa cosa... Dà molto fastidio Ma, non è... <ride> Ma perché devi dire così? Perché Guarda è così Sei, sei stronza Non, è, è, così. non è, così. No, è così Non è così No però lui Perché è così Sei degli... stronza Non è così Non è così No però lui Gli dà fastidio Avere degli orari Beh B Certo No sei... no, no avere... Cioè qualsiasi cosa so... Dici Dopo acce... Dopo ce ne un film Non voglio orari Devo fare <ride> Devo fare le mie cose cioè, è sempre così ragazzi Ma non è e vero E quindi quando stai in casa Da un cattiva. po' No è la verità amore Ma sei cattiva Non è così Vi racconto la mia campana La verità poi sta sempre nel mezzo e che lei mi dice facciamo qualcosa insieme Io gli dico va bene giochiamo a risico No non lo voglio No solo quello Faccio... ho detto Ho detto risico perché abbiamo un risico tarocco di Game of Thrones E io non ci voglio giocare No non abbiamo piace. il monopoli di Game of Thrones Il risico è quello normale Va mm. bene allora giochiamo a risico stasera bah. Ti ho detto 800 volte giochiamo a risico ma io ci ho detto che Il problema vero. è che lei mi dice guardiamo un film e mi fa, sceglierei un film brutto no, guarda, e si addormenta questa... dopo dieci minuti. Giura, Giuro, giuro che è così, che, noi, che io non ti dico guardiamo un film, scegli tu se vuoi e tu mi dici non c'hai cazzi. Ma non è vero. Giuralo. Allora, giuro che io a un certo punto te lascio andare perché non ho mai libertà di poter scegliere un film. Tu non puoi scegliere un film, giuro che tu non puoi scegliere un film, che io non ti dico... <ride> Ma Giuro che tu non puoi scegliere un film, che io non ti dico... <ride> Ti dico sempre, eh? sempre, se vuoi sceglilo tu, perché così non mi romperemo. Ok, pulito. aspetta, poi c'è anche questa da dire, scusatemi. Lei si prende la parte comoda del divano, io siccome devo stare di fianco a lei, io sono, cioè tipo, cado dal divano, cioè, io devo stare scomodo, guardare un film che non ho voglia di vedere e che per giunta lei si addormenterà a metà film. Cioè, che senso ha? Vabbè. No, ragazzi, ho ragione io. Vi giuro, se voi vedeste tutta la situazione... Dillo. Cosa? Che co che hai ragione, ma assolutamente no. No, dai, non pensi che fra i due sei tu più quello che fa lo stronzo? No. No, no, no, no. assolutamente no. No, tu sei molto pesante. Ma io non, non, non approfondirei in live questa cosa, Ferri. Altra domanda. Eh, amore, fuori. ti cioè, rimuovo dalla siamo... live. Grazie, amore. Ma, ma scusa, stante, perché? Perché stai questa... Va bene dai vi Io penso, mi trovo sempre in mezzo a queste scelte difficili. Chiara ah, non, non me ne eh, volere io non ho scelta. No, sì, esist, esistono due Gigi nella mia vita e uno fa di cognome Sal. L'altra Adid. Adid. Amore, non farti mandare bad vibes in questo momento. Oh sì. mio dio, scusami amore, <ride> non volevo, dai. Non volevo. <ride> devi devi amore. uscire tu amore. Mi, dire cosa, mi fa uscire e mi dice queste cose. No, Sto Perché scherzando, ma infatti ma ho detto Gigi nella mia vita, di Ferragni ce n'è una sola nella mia vita E mi hai detto Gigi nella tua vita due, cioè nel caso ce ne può essere uno che è Luis fine Ok, allora scelgo Luis Peccato eh, che io, io non hai Io è veramente non so più Ecco, tonanai partecipo E come Dai. Fa? Mi... Come faccio a togliermi io? Toglimi tu, amore Non posso, devi far tu, amore ma Mia moglie si è incazzata Com'è? Me la fai chiamare? No. Ciao ah, Chiara ecco, Ciao! No, è una. Ti avevo... nera. Nera? Io yeah, pensavo no. che eri stanca! Che Perché fossi hai preferito stanca. Luisa a Me. Ti ho detto che io ci stavo, sono sempre stata in tutte le tue cazzo di dirette. Ma, amore, ma eri stanca, pensavo. fossi stanca. E, e non and cioè andavo a letto prima che uscisse la canzone, sicuro. Amore, dai, non fare così. Ti cantano come una scusa, Federico. Ti faccio un freestyle, amore. Ti faccio un freestyle, amore. È vero? Senza parole, perché non leggevi niente? amore, ti chiedo scusa, quest'estate ti regalerò una medusa. Sì, una rosa. Ma perché stai bevendo? No, amore, sto bevendo l'acqua. Ma e perché mi prendi di... per il culo? È il coso di prezzemolo di Gardalandine. No, ho visto che ci hai messo il. Oh! Amore, era tutto finto, è acqua. Ah! attenzione scoop prime liti coniugali. Beh, sì. prima di li... Franza prima di Franza prima di Franza mi di Franza prima di Franza prima di Franza prima di anni. <ride> prima di uno spazietto per ringraziare mia moglie che mi è stata vicina di Franza in, che... questo... <ride> in questo momento proprio. Vabbè. Grazie. Ma amore, ma io Mi hai, hai fatto fuori, da, ma sì, ma quello va bene, ok, me lo farai. Però mi hai fatto fuori dalla diretta, che ci sono sempre stata. Nelle ma amore, ma liberi. ti ho scritto una poesia bellissima, ho scritto una cosa tutta per te adesso. Ma ho capito, ma non stiamo parlando, cioè, va bene, quello, quello è bellissimo. Ho ah, capito, ho volo, volo, volo. <ride> sì, sì, sì, lo share, lo share. Litigate, per favore. Fatemi un poazzolare in questo share. Sì. Quella è bella, di questo no che non dovevi buttarmi fuori. Dalla Ma non ti ho buttato in, fuori, pensavo booker. che fossi Aspetta. stanca, amore mio. Ciao. Hai detto, voglio Luis, voglio Ciao, Gigi No, c'è Max Spezzali, amore, c'è <ride> Max Spezzali. <ride> Hanno detto c'è Max Spezzali. Tutto <ride> nelle mani vostre, <ride> facciamo un sondaggio. Ragazzi, vi sembra possibile che siamo in vacanza e non vuole uscire no, neanche in vacanza? Vero. Abbiamo mangiato... Solidarizzate io sera a casa. con me, sondaggio, no Ragazzi, fuori... Voi a Voi siete, siete in Sardegna, cosa mangereste a casa? Sì. No, si va fuori a mangiare. Non credete nessuna promessa che vi farà. Non sì, credete. Non in credete. In guardate che farà. È come, è come, è come lei fa. Tipo sì, un milione fa, posti posti di posti di lavoro e poi non fa un cazzo. Demagoga, populista. Sì, ai. Sì, che stronza. Che stronza. Eh, il go to No, dai. ma Che stronza. Ragazzi, scatenatevi. Fate sentire che gli italiani valgono di più di questi stranieri qua. Ragazzi, alle 8. Finisce la votazione, sorprese per tutti, da sorpre parte mia anche io. Sciomacino. Anche da parte mia, no, so... io so già cosa fare, tu cosa anche fai? io. E eh, vabbè, tu cosa fai? Io te lo, te lo sarò una sorpresa anche eh, per me, sarà una sorpresa sì, per se tutto se il, il mondo, per tutto l'universo. Comunica, nonostante io abbia vinto la stragrande, controllate se non ci credete: 155.000 contro 177.000. Esatto. Sono una fidanzata così carina che ho accolto la richiesta del mio fidanzato di rimanere. Da un lato io sono contento ovviamente, dall'altro lato... No, perché mi devi comprare una borsa. È proprio vero che Instagram non rispecchia la vita reale, cosa che hai detto? Devi comprare una borsa, hai detto. Ma quando? L'hai hai detto c'era mano. Non è vero.